fatto il volley e poi ci sarà bisogno di praticare che emozione è essere questa festa. No, ma è bello vedere l'entusiasmo dei ragazzi che si divertono e che non vedono lo sport come competizione ma come puro divertimento, questa è la cosa più grande. Poi io rappresento i disabili, quindi mi fa piacere vedere che nel basket, eh, ad esempio, hanno portato le sedie per il basket in carrozzina, adesso giocando a volley, chi si sente un po' più in l'ha scoperto che esiste il sitting volley e si può giocare seduti per terra. Insomma, è bello, è bello. Un tipo di integrazione, poi io a calcio sono commentato, Non ho azzardato a tirare se non mi voleva la gamba, Massimiliano Rosolino, capitano, seconda edizione per fare le prime sporcate. Come hai visto la prima festa di quest'anno? Ah, Giusto hai detto che i bambini non sono un anonagonismo, ma queste sono fanno paura. <ride> cioè se potevano. Poi miravano, volete la pallavolo, proprio miravano a me. Cioè non è che cerchiamo di fare punto, preferiamo prendermi insomma il petto. No, è, è bello vedere insomma ci sono tante persone che arrivano qua perché sono curiosi e la curiosità comunque eh, è una cosa che insomma contraddistingue i bambini. Però dietro i bambini ci sta una famiglia, ci sono tante persone che magari sono un po' più pigre che hanno paura, perché si vergognano, perché magari non ci sono dei mezzi e ci sono vuole poco per tenersi in forma. Questo è anche un modo per, insomma, tramite CSS di questo progetto di McDonald's, deve convogliare, portare le persone a conoscere lo sport. Lo sport vuol dire uh, sentirsi in forma, seguire comunque un regime quello, quello alimentare, quello educativo. Giussi ha detto che insomma lo sport unisce chiunque, perciò oggi siamo qui appunto, per essere i capitani veri. Ricordiamo l'impegno a cui sarete chiamati quest'anno, davvero importante. Quante città e quanti bambini coinvolgerà il progetto Pino Camp? Io dico le città, diciamo se si è preparato sui bambini. Sì, sono preparati. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è sempre più città, circa 30 città. 30 città, perciò quanti bambini? Circa 10.000. Mister, ci serve lui per tenerli a bada. Ci serve il mister per tenerli a bada. non tutti, 10.000 sono tanti. Che consiglio a questi nostri atleti che sono chiamati a portare lo sport in 30 città e a far avvicinare 10.000 bambini. Più che atleti questi sono dei campioni e quindi il fatto che ricordano solo il loro passato, la disciplina con la quale hanno ottenuto i risultati sono sicuramente degli educatori... Artic, perché non sarebbero arrivati dove sono arrivati se non avessero avuto queste qualità domani c'è il derby il Milan Inter lei conosce benissimo tutte le spalle